Ciao a tutti! Oggi prepareremo il budino alla vaniglia. Il tempo di preparazione della ricetta è di 20 minuti più 3 ore di riposo in frigo. Gli ingredienti sono latte, panna, tuorli d'uovo, zucchero, stecca di vaniglia, gocce di essenza di vaniglia e gelatina ammollata in acqua fredda. Andiamo via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il latte la bacca di vaniglia e la facciamo cuocere per 9 minuti 90 gradi velocità 1 togliamo la bacca di vaniglia dal boccale abbiamo tolto la bacca di vaniglia Adesso aggiungiamo lo zucchero, i tuorli, la panna e l'essenza di vaniglia e facciamo cuocere per 8 minuti 90 gradi velocità 3 Aggiungiamo i fogli di gelatina ben strizzati ed amalgamare per 50 secondi a velocità 3 trasferire il composto in stampini monoporzione o in uno stampo per budino riporre in frigo per 3-4 ore Trascorso il tempo, il budino è pronto, serviamolo. Budino alla vaniglia. Grazie e alla prossima ricetta!